Le tratte scorrevoli senza telaio ciao sono william misacchi di infissi bisacchi dal 1973 ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema misacchi le vetrate scorrevoli senza telaio sono le vetrate che io invece chiamo tutto vetro ovvero hanno dei pannelli di vetro dove attorno non c'è nessun telaio in realtà il telaio c'è sotto dove ci sono i carrelli e sopra si va a infilare nella guida che lo fa scorrere oppure c'è un altro telaio con un altro carrello nel caso di quelli in pacchettamento. sono vetrate che non hanno nessun tipo di isolamento termico e acustico perché non avendo un telaio il vetro, vetro contro vetro anche se c'è una guarnizione in materiale plastico siliconico trasparente tra uno e l'altro non fa nessuna tenuta cioè la permeabilità all'aria è nulla e l'isolamento termico è nullo perché sono vetri monolitici non sono vetri camera quindi sono vetri che fanno passare il caldo e il freddo e servono per creare delle chiusure magari in un terrazzo, in un balcone, in un loggiato o chiudere un portico senza danneggiare l'estetica sì perché avendo tutto vetro senza montanti rimangono molto belle alla vista però attenzione perché siccome è che vado a fare una chiusura e anche se quando le apro tutto occorrerà un permesso per poter fare un permesso di bisogna informarsi in comune o proprio tecnico e stare attento a tutti quei venditori che ti vogliono vendere queste vetrate e ti dicono che non occorre nessun permesso perché non è vero. Se ti serve una consulenza a proposito di queste vetrate puoi farlo attraverso www.bloguisaki.it e richiedere la tua consulenza personalizzata per capire come stanno le cose e scegliere magari la vetrata migliore nel tuo caso specifico. Ti potrò aiutare senza conflitto di interessi perché praticamente ho creato questo servizio per aiutare tutte quelle persone che non posso servire lavorando qui in Romagna, ciò che ci segue tutta l'Italia, e facendo così posso pure consigliare e evitare le fregature che è facile trovare. Ciao e al prossimo video!